Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch. Eh, questo glitch non è il mio glitch che sto portando questi giorni, ma è un glitch di Tutto Facile France, quindi non l'ho scoperto io, ma l'ha scoperto Tutto Facile France. Potete andare sul suo canale che si chiama Tutto Facile France. E per fare questo glitch avete bisogno di queste tre attività, cioè le più costose ragazzi, gli appartamenti alla Eclipse Tower che sono i più costosi non funziona con, con il ceo non funziona con, con altre cose insomma anche perché questi sono i più costosi gli, gli altri ci sono i più costosi quindi fatto ciò che cosa dovete fare ragazzi dovete eh, andare a comprare delle andate in economiche e andate a comprare mh, dei garage economici e li mettete negli ultimi tre ragazzi questi che vi sto facendo vedere evidenziati non nei primi 3 ma negli ultimi 3 della vostra lista comprate tutte e tre le diciamo le proprietà economiche che ci sono e siamo pronti per fare il glitch insomma questo glitch ragazzi vi renderà all'incirca 1.400.000 abbiamo calcolato che sia questo il prezzo effettivo che, che vi renderà il glitch e potrete farlo ripetutamente insomma cioè bypass diciamo no potete farlo tutte le volte che volete fino a che non verrà facciato ovviamente quindi eh, io vado a comprare l'ultima ho comprato scusate l'ultima anzi no la devo comprare quindi vado a comprare l'ultima e eh, una volta comprata l'ultima eh, sono pronto per fare il glitch ragazzi compro l'ultima proprietà la metto all'ultimo posto come ripeto ragazzi mettetele negli ultimi tre posti altrimenti il glitch non funzionerà negli ultimi tre slot che avete delle proprietà una volta fatto ciò che cosa dovete fare ragazzi? ricordatevi, ve lo faccio ripetere di nuovo che le, le proprietà più costose dovranno essere libere dovremmo poter acquistare queste proprietà come, come nel mio caso, no? vedete acquista acquista acquista quindi, una volta che siamo sicuri di questo, che cosa dobbiamo fare? Premiamo la freccia in basso e andiamo nella storia. Una volta che saremo nella storia, andiamo su Franklin ovviamente, dobbiamo andare su Franklin per andare nella storia. Andremo nella storia, una volta che saremo su Franklin, premiamo nuovamente la freccia in basso e selezioniamo Michael. Se siete su un veicolo dentro una casa, uscite fuori, altrimenti non vi avvierà la modalità regista premete il tasto touchpad e avviate la modalità regista una volta che avete avviato la modalità regista che cosa dovete fare ragazzi? Dovete, mm, dovete procedere come nel glitch dei vestiti però io in questo caso ve lo faccio rivedere ve lo spiego in maniera rapida andate eh, su attori e selezionate il personaggio online che state utilizzando una volta selezionato uscirete dalla roulotte state 4 5 secondi eh, diciamo nella schermata in cui vi metterà insomma non c'è bisogno che vi muoviate o, o facciate qualcosa non c'è bisogno di fare niente state 4 5 secondi tirate la freccia in basso e tornate alla roulotte ragazzi una volta che siete tornati alla roulotte dovete andare sul menu PSN ed unirvi a un'attività di un qualche amico un'attività di un qualche amico che può essere una taglia riscossa una partita a freccette una partita a golf un cambio di look tutto quello che vi farà comparire la scritta avvia gta online ragazzi quindi una volta fatto questo vi comparirà questo messaggio schippate questo messaggio una volta schippato questo messaggio fate ancora cerchio e selezionate personaggi speciali in questo caso io selezionerò jesus andiamo in personaggi speciali selezioniamo jesus una volta selezionato jesus non accadrà nulla ragazzi vi scomparirà il menu dovete premere il tasto touchpad e premere 5 volte la freccia in su e poi x e poi un'altra volta la freccia in su e poi X fino a trovarvi in questa situazione che vi sbagherà e sarete liberi di muovervi una volta fatto ciò che cosa dovete fare ragazzi? premete il tasto start online andate al creatore e una volta che sarete nella modalità creatore premete start online nuovamente e andate in una sessione solo di inviti. come sto facendo io come ho fatto io una volta che salite nella sessione sola di inviti che cosa dovete fare? Andate in, in, nella immobiliare e andate a comprare i tre appartamenti più costosi che abbiamo lasciato liberi. Da prima, una volta comprati i tre appartamenti costosi, li mettete al quarto, quinto e, e sesto posto, insomma, agli ultimi posti dove abbiamo comprato i garage più scarsi. Una volta fatto ciò adesso andiamo a vedere gli altri passaggi che dobbiamo fare io intanto continuo a comprare questi appartamenti una volta fatto ciò comunque prenderemo i soldi della permuta al prossimo riavvio di GTA Online però eh, andiamo con con ordine e, e seguiamo insomma l'ordine del glitch ok ragazzi quindi una volta che avete comprato il, gli appartamenti che cosa dovete fare? andate in eh, vestiario e eh, fate un giro completo di tutti quanti i vestiti che avete un giro completo fino a ritornare al eh, completo che avevate poi non lo so, fatene pure due dei giri fate come cazzo vi pare basta che eh, comunque vabbè ritorniate al completo che avevate una volta fatto questo che cosa dovete fare? Bene andate in garage e eh, prendete un'auto ragazzi. Io adesso vado in garage, vado a prendere un'auto. Quindi quando saremo in garage prenderemo un'auto qualunque ragazzi, non serve prendere un'auto specifica. Potete prendere una cazzo di auto qualsiasi. Uscirete dal garage un attimino che qui ci mette un pochino a caricare quindi andiamo a prendere l'auto io prendo la carioletta qui che è tanto carina con le ruotine piccoline piccoline usciamo dal garage arriviamo alla fine della rampa giriamo per tornare in garage scendiamo dall'auto risaliamo sull'auto e ce ne torniamo in garage ragazzi niente di più semplice il glitch è abbastanza semplice ritorniamo nel garage una volta tornati nel garage che cosa dovete fare ragazzi? dovete ritornare nella modalità storia quindi andiamo con la freccia giù e torniamo su Franklin nella storia quando sarete liberi di potervi muovere chiudete l'applicazione ragazzi una volta chiusa l'applicazione che avete questa schermata o tenete premuto L1 R1 fino a che non vi comparirà eh, la schermata di calibrazione schermo oppure schiacciate in continuazione sempre L1 R1 fino a che non vi comparirà allora a me per esempio funziona schiacciando ripetutamente, però ad altre persone funziona solo tenendo premuti. Quindi quando vi comparirà la schermata di calibrazione schermo, quella che avete appena visto, eh, cliccate sì e lasciate che il gioco si avvii. Quando si avvierà il gioco e vi troverete nella storia con Franklin, avvierete una sessione solo inviti e eh, andate in online vi farà accettare i termini e le condizioni di Roxar, accettate i termini e condizioni di Roxar, altrimenti non potrete loggare l'online una volta accettati i termini e le condizioni di Roxar, sarete nell'online ragazzi una volta nell'online avrete la possibilità di eh, vendere diciamo, questi appartamenti che avete comprato insomma no? allora eh, quando sarete nell'online eh, potrete vendere tranquillamente gli appartamenti che avrete comprato vi accorgerete del, del cambio in pratica ma eh, il nome non cambierà ragazzi adesso andiamo a vedere come, come si svolge la cosa io adesso sono nell'online scusate la lunghezza del video quel caricamento non l'ho tagliato volevo tagliarlo però oramai è tardi allora quando siamo nell'online che cosa dovete fare? aprite il telefono, andate sull'immobiliare e andate per comprare nuovamente i, i garage più scrausi ragazzi, le, le proprietà più scrause, allora qui sembra che non siano state vendute, come avete visto sembra che non siano state vendute, però io vi faccio vedere che le attività che noi abbiamo comprato effettivamente sono state vendute perché mi darà una sostanziale differenza di prezzo quando io andrò a comprare le, le attività cioè non le attività scusate quando andrò a comprare i garage e quelli più scraudi scusate ma un attimo di rincoglionimento che poi potevo fare anche economiche però vabbè ok quando io vado a comprare ragazzi adesso vado ad acquistare vi renderete conto che eh, dove ci sono i prezzi degli ultimi tre ci saranno 450.000 e eh, cazzi e mazzi insomma la permuta sarà maggiore di quello che, che dovrebbe essere quindi avrete un rimborso sostanziale intorno a 1.400.000 dollari detto questo ragazzi eh, potete ripetere il glitch più e più volte quindi a questo punto che cosa fate voi? voi comprate le, le, le attività quelle più scrause come state vedendo mi dà 550 mila dollari anche se in effetti il nome non è cambiato il nome della, eh, diciamo della, del garage non è cambiato però è cambiato il valore ragazzi quindi eh, fate bene attenzione a tutti quanti i passaggi del glitch altrimenti eh, non riuscirete a farlo anche se sbagliate solo un piccolo passaggio tralasciate il fattore di cambiare gli abiti o tralasciate il fattore di uscire con l'auto e scendere e rientrare in garage il glitch non vi funzionerà ragazzi quindi fate bene attenzione a tutto ciò che vi ho detto e a tutti quanti i passaggi che vi sto elencando detto questo vi faccio vedere un altro acquisto e, e andiamo a vedere che anche in questo acquisto vado a sostituire con l'altro garage e andiamo a vedere che anche in questo acquisto mi ha eh, ripermutato parecchi soldini ragazzi 424.000 errutti e così anche per il terzo garage potete ripeterlo questo glitch non ah, quindi... potete farlo tranquillamente da soli Detto questo ragazzi vi lascio al resto del video, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti oh, nelle transazioni in banca dovrei vedere qualcosa, no? non meridiano